Si passa da Ripping Pike Show! Al ah, party ride! Yeah. Ah. Buongiorno ragazzi, siamo a Livigno. Oggi c'è la prima tappa del party ride al mottolino. Per chi non lo sapesse, quest'anno stiamo organizzando una serie di eventi per girare con voi, per girare tutti assieme, divertirci e gasarci. Questo è il primo evento, quindi ancora tutto inedito per tutti. Stamattina ci si è svegliati prestissimo, infatti sono ancora un po' addormentato. Abbiamo però una missione segreta adesso da compiere Un In incognito ragazzi. Mio. C'è la sorpresa dei 40 ski pass gratis e non dobbiamo assolutamente farci vedere le persone fuori. Andati fuori, guarda c'è un fan, c'è fuori un fuori un fan. Il segreto, <ride> non dovresti sono vedere sono questa scena. Saliamo alle scale mobili. Ragazzi è qui il punto delicato, è qui che siamo allo scoperto. È qui Ivo che dobbiamo agire con. Tutta questa corsa ragazzi perché per chi non lo sapesse abbiamo organizzato questo evento con Foodswing ragazzi Che ha deciso di regalare a ogni tappa del tour 40 bike pass Cosa abbiamo dentro il riding kit ragazzi? Shaker, food spring, uno snackettino per ognuno Adesivi CP gang Free beer, il bike pass Del mottolino per la giornata di oggi Come li distribuiamo? Ai primi 40 che arrivano Se ci mettiamo giù al parcheggio chiaramente Uno facile, due, avevamo paura di avere L'onda di gente e non saperli a chi dare Rendiamo le cose più difficili, siamo saliti Qui sopra il mottolino e adesso Molto semplicemente storiella e vediamo I primi che arrivano, Chi sono i veri fan Raga questo è il welcome pack Con dentro il bike pass di oggi, non noi siamo esattamente sopra la telecabina sopra il Mottolino. Abbiamo qui 40 bike pass gratis, ragazzi. Chi viene a prenderli? 837, meno di 10 minuti per venire su, ragazzi. È primo, il primo, primo. È il primo ufficiale. A per voi non c'è. <ride> <la nostra. ride> No, no, c'è ne sono <ride> questa, guarda, Non ce ne sono più. Esatto, non, allora, abbiamo fatto, soffrire, non abbiamo fatto favoritismi per i ragazzi del parco, eh? eh, non, non gli abbiamo no, detto niente che no, Non iscrivetevi al canale, non mettete like. Oh, non scappare dopo 11 metri ci viene sopra. Ok, ok. Ma no, perché qua bypass e vai e su. via. <ride> Abbiamo consegnato tutti i bike pass ragazzi, 40 bike pass andati via subito praticamente Si è messo a piovere, abbiamo tagliato la scena della pioggia chiaramente Adesso ho smesso, la gente sta iniziando a radunarsi Abbiamo avuto sfiga, non ha piovuto tipo per due mesi Chiaramente si mette a piovere quando c'è il party ride Ma noi lo stesso andremo avanti E la chicca che volevo mostrarvi prima di passare al riding diretto vero e proprio, al vero e proprio party ride È ragazzi... Ragazzi abbiamo fatto la maglia della locandina party ride proprio come le vere rockstar, come il tour Abbiamo tutte le tappe ragazzi, Mottolino, Montamiata e Monza Pizza Chiaramente le persone che sono qua oggi possono già acquistare l'anteprima Voi che state guardando il video saranno disponibili online se non sono già finite Controllate in descrizione, io mi affretterai perché secondo me ce ne sono tantissime Quindi. Oh ragazzi, 11.30 su eh! Reagite un po', eh? siete tutti zitti Chi è che viene sulle 11.30 qua? Andiamo a annunciare un po' al party ride Che qua sono tutti spenti Ciao, dove state andando? Al party ride 11.30 su Alla Che Party ride, party ride Party ride alle 11.30 Pesce fresco Si è pure asciugato oh. Oh atto di pirateria 11.30 su al party ride, eh, mi raccomando. 11.30 party ride in cima al Oh, serie aperta. Sorry. Ah, ok. Non ho capito cosa c'è alle 11.30? Alle 11.30 non sta più party ride. Mi sa che Tino non ha capito che ora è Tino sa cosa c'è alle 11.30? Per il party ride alle 11.30 Sapete qual è lo spirito del party ride? 11.30 party ride 11 Raga manca un minuto e mezzo Quindi in approfitto per ringraziarvi tutti vincetelo, vincetelo, vincetelo. Un po' di coda! C'è, si entra in curva in 4 qua! Non c'è spazio qui! Scusate eh, che devo passare un'urgenza un no. Adesso c'è la svrap challenge Quindi chi chiore svrappata vince un premio Le busca da me ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Nessuno Troppo bello dai? Cazzo mi mancava girare in ghiacca, questa è la mia prima discesa dall'anno scorso, lo sai? Domani non ho più voce comunque, domani ho finito la voce io Ed è giusto che sia così, che sia così ma... Eccoli, adesso c'è la gara sullo step up, salto in lungo, ok? Vince chi arriva più lontano, noi facciamo il segno per terra e vince chi arriva più lontano <totipotipo> Se è andato tutto... un po' cannone. è più o meno grande oh, no. oh, no. oh, no. no. sì. oh. raga da una gara a salto in lungo best trick è un attimo Piccola pausina pranzo Alle 15 Best trick sul bag Special trick sul bag Bravo Best special trick sul bag Comando non si parla con la bocca piena Allora ragazzi Ci siamo dispersi dopo il pranzo Quindi sì. adesso stiamo cercando di raccimolare un po' le persone Adesso ci sarà il best special trick sul bag Nel senso che non è un classico best trick Che fai quello che vuoi e vince il migliore trick Ma io ho deciso che loro dovranno fare almeno tire grab Cioè toccare con la mano la ruota anteriore E da lì possono aggiungerci la combo che vogliono Vediamo Un primo Simone Ceti subito Ok, eh, il trick base era quello. Mi raccomando ragazzi, creatività. Guarda. Che giornata, impegnativa, veramente impegnativa, ma fighissima Era partita un po' così perché c'è stato brutto tempo, e invece poi quando siamo andati in cima a fare il party ride eravamo veramente in tanti ragazzi, grazie mille di essere venuti anche se il meteo non era dalla nostra all'inizio soprattutto la timidezza che c'era all'inizio, la gente che quando saliva non urlava, non parlava invece quando è iniziato proprio il trenino il party ride, lì si è visto il vero spirito del mountain biker, gira e si diverte e fa casino con tutti gli altri, io vi ricordo che la prossima tappa sarà la miata freeride il 17 settembre, quindi iniziate a prenotare non arrivate all'ultimo e soprattutto magari anche chi non ha la possibilità di venire a nessuna tappa del party ride ragazzi online ci sono le maglie che abbiamo fatto in collaborazione con cp gang perché questa maglia esisterà molto probabilmente solo quest'anno se anche voi avete lo spirito del party ride quindi girare tutti assieme e gasarvi dovete avere questa maglietta ragazzi